abbiamo ritenuto importante prendere parola a seguito appunto del deposito di 8 o 9 quesiti se non erro eh, fatti dall'associazione appunto possibile promossa da, da Civati, non perché vogliamo diciamo, avere l'imprimatur su quelli che sono i referendum in Italia, ma perché ci sembrava importante rimarcare e sottolineare diciamo, alcune questioni che sono emerse dalla campagna referendaria del 2011, che sono quelle che hanno consentito di arrivare anche alla vittoria, visto che a noi è, è interessa avviare una discussione, un confronto sull'eventualità di costruire una campagna referendaria che tocchi anche i temi eh, sollevati dai quesiti depositati da, dall'associazione di, di Civati, perché è evidente che la questione che fa riferimento ai diritti sul mondo del lavoro, alle questioni ambientali che sono appunto quelle toccate dallo Sblocca Italia con l'attivazione di, di tante opere, anche piccole, medie e grandi, inutili con le trivelle eh, e quant'altro. Eh, ovviamente anche alla, alla questione, noi ci mettiamo anche alla questione del rilancio delle privatizzazioni che partono dallo sblocco Italia, secondo noi dovrebbe essere quello un tema eventualmente da trattare anche in possibili referendum, ecco ci sembrava importante intervenire perché i referendum sono uno strumento di democrazia diretta ma eh, riteniamo che appunto possono avere una validità che va oltre anche lo specifico dei, dei temi e dell'eventuale risultato che sono appunto quelli di un'attivazione di una partecipazione e di una mobilitazione che però deve essere diffusa e ampia e articolata l'azione, l'iniziativa di Civati non ci sembra raggiungere questi obiettivi quello che voi fate notare è che 500.000 firme da qui al 30 settembre senza un lavoro sui territori con persone d'esperienza, tema su tema sarebbe incredibile, quasi vellitario sì, e sembra più appunto un annuncio molto vicino a quello che sono gli annunci a cui siamo abituati del Premier Renzi visto che a me che non si abbia una macchina da guerra eh, che non ci sembra avere civati sui territori risulta impossibile raccogliere 500.000 firme per di più appunto oh, praticamente in agosto eh, di, questo, di questo periodo e quindi si sembra più che altro un annuncio per posizionarsi politicamente alla sinistra del, del governo e del PD da cui si è, si è fuoriusciti però questo di fatto minando ancora di più uno strumento importante come quello referendario che già è stato diciamo, spuntato dal fatto che dei referendum che hanno raggiunto un successo straordinario come quelli del 2011 sono di fatto ancora disattesi e inattuati qui in più c'è una crisi della rappresentanza che si approfondisce di giorno in giorno ecco, continuare a utilizzare lo strumento referendario come era stato fatto negli anni passati per posizionamenti politici crediamo che poi possa diciamo, indebolire eh, tutte queste battaglie e per questo crediamo che appunto, eh, Civati e la sua associazione debbano e possano fare un passo indietro.